Oggi sono qui per mostrarvi il Samsung Galaxy Fold, presentato ufficialmente qualche giorno fa. Questo dispositivo possiede uno schermo pieghevole che permette allo smartphone di trasformarsi in un tablet, proprio in questo modo.